Lasciare la parola eh, a Simone eh, e al suo libro. Grazie, grazie Lucio per, per la presentazione, grazie per, per essere qua a tutti voi. Oggi, questa mattina, di, diciamo, tentativo di ripresa dopo questo periodo storico un po' particolare. Periodo che tra l'altro ha inciso sulla redazione, sulla scrittura del libro, nel senso che mi ha, ha scombussolato un po' i piani. Adesso lo, lo, lo racconto meglio. Perché il libro doveva uscire in realtà nei nostri piani, nei piani miei e di apogeo intorno a giugno, poi c'è stato il lockdown che ha ritardato un po' l'uscita ma allo stesso tempo mi ha dato tempo per, per scriverlo meglio, per, per rifletterci meglio e quindi alla fine è stato quasi provvidenziale. Allora, io ho preparato una presentazione slide ma con, giusto con i punti chiave del, di, di quello che volevo dirvi sul libro, ma non è un seminario di quelli accademici con un'impostazione eh, diciamo frontale, serve più che altro come, a me come riferimento la slide. Quindi vi faccio, vi condivido lo schermo e ehm, vediamo se... Allora, la slide è già qua. Condividere schermo. Ok, condivido il desktop e poi apro la presentazione che dovrebbe essere qua. Datemi conferma che si vede la presentazione, la vede. presentazione slide, eccola qua, perfetto. Per chi avesse, non avesse mistichezza con zoom, se a destra vedete eh, la, la, no, la tendina con... Eh, la mia faccia oppure la, i nomi degli altri partecipanti e vi disturba, con i tastini in alto potete ridurla alla dimensione che più vi aggrada, così riuscite a vedere la presentazione slide. Allora, eh, il titolo, già dal titolo no, abbiamo un po' di informazioni software licensing e data governance eh, che poi ha un sottotitolo tutelare e gestire le creazioni tecnologiche su cui dopo vi racconterò un po' di cose, perché appunto il, il, quello, che era, quello che adesso è il sottotitolo per me doveva essere il titolo. Ehm, è una presentazione, come vi ho detto, ma l'obiettivo è quello di arrivare ad una sessione di, di dibattito, domande e risposte con voi. Eh, non so se tra le persone che, che stanno sentendo e partecipando a questo webinar c'è già qualcuno che ha letto il libro, non lo so. Non era richiesto, non, non c'era un esame d'ammissione per, per, per questo webinar di oggi, però se qualcuno ha già avuto modo di comprarlo, di, di, di sfogliarlo eh, e ha magari delle domande specifiche su un paragrafo che dice guarda sto paragrafo qua non, non ho capito cosa volevi dire oppure questo paragrafo qua avrei aggiunto questa cosa a me fa assolutamente piacere perché mi serve come feedback visto che questo libro in realtà è un punto di partenza per una serie di iniziative di, di formazione e divulgazione che andrò a realizzare nei prossimi, nei prossimi mesi allora non mi fa... eccola, ok adesso mi lascia eh, eh, spostare la, la slide allora vabbè abbiamo già detto di me quindi non... È... Non, non eh, dilunghiamoci troppo, eh, lascio comunque riferimento nelle slide, soprattutto i social perché ci terrei, soprattutto in questo periodo in cui è più difficile vedersi dal vivo, è più difficile trovarsi in una sala conferenza, in un corso perché sappiamo tutti com'è la situazione, allora i social diventano provvidenziali anche qui per, per rimanere in contatto e diciamo le tre piattaforme che io utilizzo di più per fare divulgazione, e informazione sui temi di cui normalmente mi occupo sono facebook e lì vi segnalo che dovete cercare la pagina perché mi trovate anche col profilo personale ma lì non ha senso perché parlo di cose private la pagina quella che vedete lì twitter e linkedin in cui ultimamente che, che mi sta dando e soddisfazioni ultimamente ci sono anche su Instagram che uso un po' meno, forse perché ormai sono vecchio, come la, appunto come la barba di mostra, e quindi eh, però lo uso, lo utilizzo anche lì e ci sono anche su, ho anche un canale YouTube, se, se vi interessa. Queste slide, tra l'altro, andranno a finire appena finiamo, appena terminiamo la nostra diretta, su SlideShare che è un'altra piattaforma che utilizzo per diffondere le, le slide le presentazioni. Eh, il libro, allora, come vi ho detto. Prima storia interessante che io avevo proposto come, come titolo tutelare e gestire le creazioni tecnologiche. Diciamo che non è, fare i titoli non è proprio il mio forte e, e Lucio lo sa, nel senso che anche quando facciamo gli articoli io mando l'articolo e dico guarda, forse potremmo chiamarlo, intitolarlo così, però lascio volentieri a te eh, la facoltà di cambiare il titolo e lui magicamente lo cambia e trova... Un titolo migliore a che, rispetto a quello che avevo scelto io. Diciamo che i miei titoli sono molto descrittivi, sono molto accademici. Tutelare le creazioni e gestire le creazioni tecnologiche spiega effettivamente di cosa si tratta. Però due, eh, avere questi due termini un po' più eh, hashtaggabili, ecco, così i, i grammar nazzi mi, mi fucilano subito dopo questa dichiarazione, questi, oppure seo-friendly. Queste parole software licensing e data governance che sono un po' troppo anglosassoni forse per un libro molto italiano, scritto da un autore italiano, riferito alla legge italiana, però diciamo sono in un certo senso anche molto efficaci e molto eh, identificano molto in modo molto efficace e molto forte l'argomento del libro e quindi tutelare e gestire le creazioni tecnologiche è diventato il sottotitolo. Cosa intendiamo per creazioni tecnologiche, eh, diciamo, la, la scienza giuridica non parla, non, non abbiamo degli articoli del, della legge sul diritto d'autore, delle sentenze che parlano di creazioni tecnologiche, però alcuni autori diciamo, accorpano eh, software, dati, banche dati e design industriale in una categoria e, e anche il, i, i, i, le schede, diciamo, i, i cosiddetti circuiti stampati, che sono anche esse delle, delle creazioni tutelate dal diritto alla proprietà intellettuale, vengono eh, a volte trattate in un'unica un branca della materia, dal, del diritto alla proprietà intellettuale, perché hanno questa caratteristica, cioè di, essere, di avere una vocazione tecnologica, di avere un contenuto tecnologico, ma anche di, ehm, essere, cioè di servire a fare delle cose. No? Cioè, uno che compra una banca dati, che acquista una banca dati, che acquista un software, non lo fa per la semplice fruizione intellettuale come potrebbe essere per, eh, non so, un, un, eh, un quadro o un, un libro, no? O un film, o un, un testo, un brano musicale, o un testo poetico. Ma lo fa perché il software e la banca dati gli servono per fare delle cose, no? Ok? Quindi anche questa... Mh, questa caratteristica di essere delle creazioni funzionali che devono svolgere delle funzioni le rende particolarmente, eh, cioè, creano delle, delle particolarità che poi il diritto deve in un certo senso considerare e gestire. E di questo parla il mio libro sostanzialmente. Dopo vi faccio vedere un po' anche il, il, il, il, il, il, il quadro un po del, degli argomenti. Vedo che c'è qualcuno che chiede di essere ammesso. Eh, ok. Eh, quindi un po di, di libro, un po' di storia di questo libro è quello che vi ho detto, cioè in teoria avrebbe dovuto essere fuori, già eh, eh, avrebbe dovuto essere pubblicato già a, a, a giugno, nel senso che io avrei dovuto consegnare il tutto all'inizio di aprile, eh, però appunto è successo quello che è successo, io avevo già effettivamente iniziato a lavorarci, le prime, le, le, le prime bozze, i le primi le prime paragrafi li ho, li ho buttati giù, mi ricordo che era più o meno il periodo appena prima di, eh, di Sanremo, quel periodo lì, quando si iniziava a sentire parlare della, della questa, di questo strano virus eh, che però stava molto molto lontano e nessuno si, si credeva, cioè, cioè tutti noi europei ci credevamo immuni, no? e, e poi la cosa è precipitata nel giro di due settimane, tra l'altro, magari non, non tutti quelli che sono presenti lo sanno, io sono di Lodi. Ho vissuto a Pavia durante il, il lockdown perché la mia residenza eh, attuale ancora è ancora a Pavia. però buona parte della mia attività, l'ufficio adesso da dove vi sto parlando è Lodi, la mia famiglia è Lodi. Io sono originario di Lodi e quindi l'ho sentita, diciamo, un po' prima, 15 giorni prima. E, e quindi Ma effettivamente. Questa, connessione, mi questa ascun... connessione è sicura, Simone? O dobbiamo metterci la mascherina? <ride> no, allora io ce l'ho. Se volete la metto, più che altro cioè sono io, essendo Lodigiano, che posso infettarvi. Quindi. Vabbè, no, vabbè, per dire che cosa? Per dire che appunto poi quello che è successo da un lato mi ha dato più tempo per, per, per lavorare al libro, questo devo ammetterlo che poi quando ti metti a scrivere ti rendi conto che le previsioni di tempo che avevi dato anche all'editore erano troppo ottimistiche, tirare fuori un libro in due mesi, un libro come questo in due mesi non era effettivamente facile, avere avuto il lockdown ha fatto sì che io, ad esempio, evitassi di fare le varie trasferte che faccio normalmente per la mia attività di docenza e divulgazione, quindi stando più in casa ho avuto più tempo per leggere, per preparare le cose, per, per studiarmi un po, di, un po' di argomenti, un po' di, di fonti, riorganizzare il tutto e scrivere. Ciò nonostante si è accavallato appunto al, a questa situazione un po' anomala in cui tutti ci dovevamo un attimo riadattare e quindi alla fine... Eh, in accordo con Apogeo abbiamo spostato eh, l'uscita a settembre che secondo me è andata anche bene nel senso che uscire a giugno con un'estate un po' particolare come quella, come quella che, che abbiamo appena passato forse non era il top e ehm, essendo questo un libro mirato all'attività professionale no? cioè chi è che può essere interessato e chiaramente è un libro che si rivolge a eh, start-up, a imprenditori, a informatici, a ingegneri ad altri avvocati che devono seguire un po' questi temi e vabbè questo quindi è un po' la, la, la, il pregresso, eh, abbiamo vi ho messo i dati di edizione nel caso qualcuno fosse interessato è un libro, eccolo qua eh, adesso, eh, ah no scusate non, non, non mi vedete in questo momento però dopo vi faccio vedere che ho in mano anche il cartaceo, mi è arrivato giusto pochi giorni fa anche cioè, recentemente perché è proprio fresco fresco di stampa sono 156 pagine il cartaceo è un formato 17x24 l'ISBN lo vedete lì se vi serve e eh, il prezzo di copertina è 19,90 ma vedo che quasi sempre sui vari store è dato con uno sconto che quindi può, essere, può portare il prezzo a 17 qualcosa 18 via dicendo eh, l'ebook invece è un formato ipub senza drm un, un ISBN diverso ehm, e il, eh, il prezzo attualmente in promozione perché appoggeva una promozione sul, sul, su, sugli ebook in cui rientra anche il mio libro per cui lo trovate a 4,99 euro è un libro sotto licenza creative commons, anch'esso come sapete eh, io porto avanti questa battaglia da praticamente da quando ho iniziato a scrivere quindi dai primi, dai primi... Anni appena dopo la laurea, 2003-2004, e quindi tutte le mie opere, articoli, tra cui gli articoli di appoggio di cui prima Lucio vi ha parlato, sono rilasciati sotto licenza Open. Poi cambia a seconda del, dei casi la licenza, in questo caso è una attribution non commercial, share like 4.0, l'ultima versione. Posso interromperti un momento? Prego. Ricordo solo a tutti che a fine incontro uh, vi daremo un uh, codice sconto valido anche per iscriversi a prezzo specialissimo esatto. uh, ai corsi che terrà Simone per uh, Apogeo, sì. al di là dell'ebook che in questo momento è... Mm. Mh, a metà prezzo per tutto il mese di settembre. Esatto, cioè e nella slide finale vi ho messo proprio il codice sconto, così abbiate pazienza, lo vedrete. In questo link, il link ovviamente serve più che altro, adesso non riuscite a cliccarlo, più che altro per coloro che poi andranno a vedere le slide della presentazione su SlideShare, eh, eh, questo link vi rimanda alla pagina di presentazione che io ho fatto sul mio blog, in cui avete tutti i dati di edizione più, più dettagliati e anche l'anteprima, l'anteprima del libro che è circolata comprende eh, la prefazione, la, la, la, la mia diciamo, presentazione all'opera in cui vi ho raccontato un po' la storia che, che, un po' più nel dettaglio la storia che vi ho appena, appena finito di, di, di spiegare e eh, c'è tutto il capitolo cosiddetto introduttivo e ehm, l'indice completo del, dell'opera con la, la, la quarta di copertina, anche il testo di, di presentazione. Quindi vi invito quello ad andarlo a vedere subito, basta che cercate o andate sul sito di Apogeo, eh, in, cui ci sono, in cui ci sono questi testi, oppure sul mio blog. Eh, allora, i contenuti del libro... Ecco è, questa introduzione è quella che trovate nella, interamente eh, scaricabile nell'anteprima, nella, nell eh, come vedete l'introduzione dà un po' i concetti generali e spiega in che senso parlo di creazioni tecnologiche, quello che vi dicevo prima, e in che senso parlo di tutela e governance, perché come vedete diciamo, eh, abbiamo capito che si parla di software e di dati, di banche dati, e di raccolta di grandi masse di dati, quindi big, cosiddetti big data, open data e via dicendo. Però tutela e governance, perché sono le due anime, no? vediamo che da un lato parleremo, nel libro si parla di tutela, cioè degli strumenti che la legge offre per difendere i diritti degli autori, dei creatori, di coloro che investono nella creazione di, di opere di questo tipo, cioè software e, e, e dati, banche dati. E poi gli strumenti per governarle per gestirle no? nel momento in cui le abbiamo create queste opere hanno una vita vengono diffuse vengono messe a disposizione del pubblico più o meno a pagamento più o meno con licenze libere e quindi dobbiamo sapere quali sono gli strumenti che la legge che il diritto mette a disposizione per coloro che vogliono avere un, una governance un controllo sul, su queste loro creazioni e gli strumenti come vedete già da questa slide, più o meno hanno a che fare con l'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e, e, e i eh, diritto sui generis, che è un particolare diritto che si applica proprio alle, alle banche dati, oppure al, al diritto sulla privacy, al diritto alle norme, sulla cosiddetta data protection, tutela dei dati personali. Occhio perché, come vi spiegherò poi nell'ultimo capitolo, anzi in realtà è già, uscito, è già passato un articolo nei giorni scorsi su Apogeo in cui, che era stato, è stato realizzato come sintesi diciamo di, di uno dei capitoli del libro. Non è che Noi siamo abituati a pensare spesso che il, quando si parla di dati si parli sempre di dati personali. Invece vi spiegherò in questo libro che in una serie di... di, di, di, di di situazioni in realtà non abbiamo mai a che fare con non abbiamo sempre a che fare con il il, il diritto tutela dei dati personali per il semplice fatto che non stiamo trattando dati personali se noi raccogliamo dati relativi a, a, al meteo ad esempio e quindi dati fisici sulla pressione atmosferica, i centimetri di pioggia eh, caduti e la temperatura è chiaro che non stiamo raccogliendo dati, dati personali, ciò cioè, ci sono soggetti, aziende che fanno esattamente quel lavoro e vogliono sapere quali sono gli strumenti per tutelare il loro investimento e quindi lì ci rivolgiamo più al mondo della proprietà intellettuale. Questo è un po' il, diciamo, il senso del mio libro. Capitolo primo, vedete, ci, si occupa di diritto d'autore sulle creazioni tecnologiche ed è un'introduzione sui concetti generali di diritto d'autore che magari qualcuno che ha seguito un mio corso più o meno ha già appreso, già sentito. Però, per uno che per la prima volta si approccia a questa materia e non ha una, un, un background giuridico, eh, questo è un capitolo fondamentale perché innanzitutto sgombra il campo dalle principali leggende metropolitane che circolano in materia di diritto d'autore e, e, e di, di diritto di proprietà intellettuale. Il capitolo 2 ehm, inizia a parlare di software, perché abbiamo mh, una bella metà del libro che si occupa del, del, del software. E quindi questo è il capitolo un po' più, eh, diciamo, con i fondamenti giuridici, quali sono i principi che il diritto italiano ed europeo principalmente mettono alla base della tutela del software. Eh, ci sono alcuni paragrafi che come vedete fanno delle riflessioni sul fatto che il brevetto software sia eh, una cosa sensata o meno, sia attualmente applicabile o meno. Eh, si parla di strumenti come insomma, mo, molto attuali come il cloud computing, come i sistemi DRM per, per, per proteggere appunto, le, le, le creazioni tecnologiche e parlo anche di vedete, forme di tutela secondarie. Secondarie, nel senso che non fanno davvero parte del, del diritto della proprietà intellettuale ma vengono molto utilizzate, quindi strumenti ad esempio legati al mondo dei contratti, no? gli accordi di distribuzione che può fare una società affinché in una grande catena che vende computer e tecnologia ci siano solo o principalmente i suoi prodotti, no? non stiamo esercitando un diritto di proprietà intellettuale ma stiamo attraverso un, accordo, un forte accordo di distribuzione vincolando una fetta di mercato e quindi accaparrarci una fetta di mercato escludendo, escludendo altri soggetti, vedremo nel libro eh, quando questo è legale e in quali, e in quali termini. Vabbè, ci sono poi altri temi a me molto cari però non possiamo dirli tutti, il capitolo 3 si occupa dei modelli contrattuali per cedere e acquisire software, questo è sostanzialmente eh, era, eh, mette diciamo, in forma di, di testo il contenuto di uno dei due corsi di cui prima ha parlato Lucio, su cui avrete poi il, il, lo sconto per voi che, che avete partecipato oggi, eh, uno dei miei corsi appunto per è eh, proprio legato a eh, modelli contrattuali per cedere a acquisire software, non so se è proprio, è proprio questo il titolo, simile, e, e qua appunto racconto, spiego quali sono gli strumenti dal punto di vista contrattuale per coloro che devono o farsi scrivere del software su commissione, oppure acquisire del software che è già stato scritto, è già stato preparato, ma dobbiamo acquisirlo, utilizzarlo per la nostra attività, oppure contrario per coloro che realizzano software e vogliono sapere con quali contratti, con quali modelli contrattuali possono eh, cederlo o quantomeno metterlo a disposizione del pubblico, del, dei, degli utenti tenendone un controllo. Il capitolo 4 è un capitolo che come potrete immaginare mi sta molto molto a cuore, è quello sul software libero e open source, quindi un capitolo che ho scritto eh, eh, come sapete un il mio primo monografia che era copy left and open content era quasi interamente sulle licenze open eh, e quindi una buona fetta del libro era sul so software libero open source infatti in questo, in questo capitolo so ho, ho avuto modo di riprendere in mano alcuni contenuti di quel libro che ormai risale al 2005 quindi molto vecchio e rileggendolo mi sono accorto di quanto ero giovane e ingenuo e quindi <ride> alcune cose le avrei riscritte adesso le avrei riscritte in, in altro modo con un approccio diverso infatti ho avuto l'occasione di farlo e quindi eccoci qua, in questo capitolo trovate più o meno tutto quello che c'è da sapere sul concetto di software libero open source. Rimando poi per l'approfondimento ad un altro libro che ha scritto un mio amico e collega che è, quello, che è Carlo Piana, che ha, da, due anni fa ha pubblicato un, un libro molto bello su, que, su questi temi. Poi è chiaro che si può dare, andare ad un livello sempre maggiore di approfondimento, però in un libro, eh, diciamo, un manuale, eh, come questo secondo me già queste, queste come vedete, ventina di pagine è, è, è quello che vi serve okay, in queste trovate quello che vi serve soprattutto la parte mi sembra che sia venuta discretamente bene quella sul meccanismo del dual licensing quello il paragrafo finale che è uno strumento appunto contrattuale e di licensing che viene molto utilizzato ultimamente dalle aziende che fanno Software libero, ma nello stesso tempo vogliono trovare un modello di business sostenibile per la loro attività. Ehm, capitolo 4 inizio a parlare di dati, quindi i primi, sostanzialmente il libro è diviso in sette capitoli. I primi quattro, eh, il primo parla di diritto d'autore in generale e quindi vale per tutti, per tutti e due gli ambiti. Poi abbiamo tre capitoli sul software e tre capitoli sui dati. Quindi, questa è un po' l'architettura generale del, dell'opera. Inizio a parlare di come funziona la proprietà intellettuale sui dati, anche qua ho ripreso e rivisto, aggiornato alcuni paragrafi che avevo già eh, pubblicato in un mio articolo e, e, e successivamente anche nel mio libro sull'open data, io ho fatto un libro nel 2014 che si intitola Il fenomeno open data che è ancora abbastanza attuale, però insomma in questa, in questa parte invece più tecnica sulla proprietà intellettuale dei dati ho avuto modo di fare, eh, di fare un aggiornamento e soprattutto la parte che mi che, che, che mi, mi è venuta secondo me discretamente bene, è quella sulle, sugli schemi, le immagini, perché credo che la proprietà intellettuale sui dati sia uno dei, dei temi più legnosi, più fastidiosi e, e, e ardui da apprendere, anche per un giurista, eh, nell'ambito della proprietà intellettuale e spiegarlo ehm, attraverso schemi e, e, e, e infografiche, secondo me, aiuta molto, quindi vi invito ad andare a vedere le infografiche nel capitolo 5. Ehm, le licenze open per dati, ecco, è la, diciamo, la, la, nel momento in cui abbiamo capito come funziona la tutela dei dati, la, la proprietà intellettuale sui dati, capiamo che esistono poi, c'è tutto questo eh, mondo della diffusione dei dati in ottica open, quindi sostanzialmente parliamo della, dello stesso fenomeno che abbiamo visto nel capitolo 4, cioè le licenze open per il software, ma applicato al mondo dei dati, il cosiddetto fenomeno open data, come, leggete, come riuscite a leggere lì in alto nel titolo il capitolo 7 invece fa quel passo in più cioè esce dall'ambito puro della proprietà intellettuale fa vedere che quando il dato oltre a essere dato raccolto in una banca dati quindi tutelato dalla proprietà intellettuale è anche dato personale ecco che scattano tutte le, le, le, le, le cautele le accortezze che dobbiamo che, che derivano dall'applicazione della normativa sulla cosiddetta normativa privacy, più, più propriamente eh, la normativa sul trattamento dei dati personali e il primo step per capire questo, questo, questo concetto è quello del capire cosa si intende di preciso per dato personale, quindi una riflessione sulla definizione di dato personale fornita, quando dico della legge, faccio riferimento al cosiddetto GDPR cioè l'attuale e eh, rivoluzionaria norma eh, atto normativo che regolamenta la privacy in ambito in su tutto il territorio dell'Unione Europea e che ha rivoluzionato no, i vari termini d'uso dei siti negli eh, ultimi due anni, come più o meno avrete già notato. E da lì vediamo appunto che cosa si intende per dato personale e quindi da lì anche quando scatta questo, diciamo, questo strato in più di norme che coloro che gestiscono masse di dati devono tenere in considerazione. Okay? Ci sono alcuni esempi. I, vabbè, i dati territoriali a fini statistici, i dati meteorologici, che è l'esempio che vi ho fatto prima, i dati sui casi delle sentenze, il caso dedicato delle sentenze che io conosco bene perché ho fatto, eh, da, da, porto avanti da un po' di anni un progetto che si chiama Yuriswiki che raccoglie sentenze e, e, e ne indicizza anche i dati, quindi si crea un problema a volte di, di anonimizzazione, anonimizzazione eh, dei, dei testi per tutelare la privacy. Di questo capitolo, come vi ho detto, è uscito sul sito di Apogeo, quindi appoggioonline.com due, due, due giorni fa, tre giorni fa, una, una sorta di sintesi, quindi già lì vi fate un'idea, poi nel, capitolo, nel libro ovviamente il, il capitolo è molto più lungo rispetto a quello che, che trovate sul sito e quindi vi invito poi ad andarlo a vedere qua. Ehm, questo è il quadro del libro, una, una cosa interessante è anche la... la L'indice analitico, sembra una cosa banale, <ride> ma è la prima volta che nei miei libri c'è un indice analitico e aiuta molto effettivamente a scorrere e ad andare a, pre, a trovare i, eh, gli argomenti nel libro. E poi suggerisco di dare un'occhiata anche a una cosa che a volte non si va a vedere, lo, fanno, lo facciamo più che altro noi che, che abbiamo una vocazione eh, accademica, io come sapete ho anche delle, delle, delle docenze in università, la bibliografia, perché nella bibliografia sono andato più o meno a rispolverare le, le, le, le fonti principali su queste materie e magari trovate il modo di eh, approfondire qualcosa di quello che io vi ho già detto in queste 150 circa 156 pagine basta su diciamo come slide direi che possiamo farla finita qua se no diventa noioso e eh, attendo che qualcuno di voi mi faccia qualche domanda, qualche spunto, qualche osservazione, mi dica che ha letto un paragrafo e non l'ha capito e glielo spiego volentieri.